Ciao a tutti, in questo video parlerò di, in particolare di QGIS 2.16 ma affronteremo il problema delle etichettature utilizzando le relazioni tra le tabelle, tra i layer e la, eh, le nuovissime funzioni di aggregates eh, introdotte appunto nella versione QGIS 2.16 Bene, importo due layer, in particolare il layer della region, delle regioni italiane e delle province italiane, utilizzando posti Quindi le regioni e le province. Perché questi due? Perché questi due vettori li posso mettere in relazione, nel senso che per ogni regione, ogni regione o più province, quindi la relazione è 1 a n. Bene, realizziamo subito, quindi queste sono le province e queste sono le regioni, realizziamo subito la relazione, in cui Gis per realizzare una relazione 1 a n, eh, si, eh, questa relazione si, eh, si, si, si, si fa, a livello di progetto quindi andiamo su progetto pro, eh, proprietà progetti e andiamo su relazioni aggiungi relazione diamo un, no, diamo un nome che è importante in questo caso scrivo reg pro per ricordarmi che è una relazione tra regione e province layer di riferimento figlio solitamente è quello che ha più record quindi sono le province il campo di unione il campo di riferimento è il codice regione perché ce l'hanno entrambi questo codice Entrambi i layer, layer definendo padre e la regione e codice regione, ok. E quindi applica, ok. E per eh, vedere la relazione, cioè se io apro la tabella degli attributi della, della regione, non vedo nulla di, di nuovo. Per poter vedere la relazione, dobbiamo cambiare visualizzazione. Dobbiamo andare qua sotto e utilizzare la vista modulo, ecco qua questa è la vista modulo, un attimo che cambio regioni, vedete qua ci sono tutte le regioni e qua, come vedete qua c'è la relazione, reg pro, e qua mi fa vedere tutte le, le province associate, scuse me, me, nome, province, province, ecco se vado per esempio in Sicilia mi compaiono tutte e nove le province, molto semplice bene sfruttiamo questa relazione per etichettare le regioni in che senso io voglio vedere per ogni regione voglio vedere per ogni regione tutte le province i nomi delle province come etichetta allora come procediamo eh, innanzitutto in questa nuova versione se clicchiamo se, clicchiamo, se pigiamo sul tasto funzione f7 compare questa nuova doc che ci permette appunto di etichettare andiamo su etichette selezioniamo mostre etichette e da qua almeno un'attentina non vi è possibilità di, di sfruttare la relazione per sfruttare la relazione dobbiamo andare su quest'icona epsilon e qua dentro dobbiamo scrivere una semplice relazione sfruttando appunto le questa nuova mh, categoria di funzioni, aggregates e in particolare vedete qua relation aggregate quindi ci clicchiamo questa nuova futures allora la sintassi è questa vuole prima il nome della relazione quindi ci scriviamo tra apici il nome della relazione che abbiamo detto è reg pro. bene virgola sempre tra apici, dobbiamo aggiungere, vedete qua, una funzione di aggregazione. Per noi la funzione di aggregazione è concatenate. Quindi qua concatenate, concatenate, poi virgola. Quale campo vogliamo concatenare? E qui ci dobbiamo ricordare qual è il campo che dobbiamo concatenare nella tabella lato n della relazione è facile provinci provinci poi qua virgola dobbiamo mettere il o meglio se non mettiamo nulla Se non mettiamo nulla, fatemi capire, recente, eccolo qua, ogni volta forse sbaglio a scrivere qualche cosa. Allora, andiamo qua, ecco qua, bene, se io non mettessi, perché mi fa vedere contro x, contro v. Ah, ok, ce la mette in automatico la virgola, va bene. <coughs> Quindi, fatto ciò, facciamo ok, ed ecco qua che compare, e in effetti non c'è la virgola, fa vedere, ma non c'è. Quindi, ritorniamo qua, nella formula e aggiungiamo qua alla fine, facciamo virgola, tra apici, mettiamo la virgola. Ecco qua. Ok. Ecco qua che compare la virgola. Questa virgola è importante, sia per una m, buona lettura, un attimo, faccio più evidente, La virgola è importante per una maggiore lettura, ma è anche <coughs> importante perché posso utilizzare eh, la funzione a capo. Se io scrivo virgola, ecco qua. Bene, questo lo facciamo un po' più spesso, più dimensione, più grande. Mettiamo anche un, un bafferino bianco, ed ecco qua. Etichettate. Tutte le province con le relative, tutte le regioni con le relative province. Naturalmente poi qua posso utilizzare anche centrato. Ecco qua. Naturalmente questa funzione, questa equazione qua, volendo contro copia, questa funzione qua, la Potrei aggiungere anche, come nuovo campo qua, creare un nuovo campo e scrivere qua. Lo faccio vedere rapidamente. Quindi, qua creiamo un nuovo campo, prov, facciamo testo testo illimitato, e qua scriviamo la stessa forma. Vedete qua sotto, e facciamo ok vedete qua compare tutti i nomi separati da virgola e questo mh, è possibile farlo tranquillamente con qualsiasi database perché dico questo? perché questo campo provincia eh, i campi testuali in generale negli file, non possono superare i 255 caratteri quindi questa procedura di creare un nuovo campo bisogna stare attenti perché ripeto il contenuto non può superare i 255 caratteri. Ciao e alla prossima!